Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Io sono una messaggera dell'Arcangelo Michele, una facilitatrice della guarigione, un coach energetico e sono qui per parlarvi di energie negative. In un precedente video ho accennato in generale cosa sono le energie negative. Adesso andiamo a guardare nello specifico di che cosa si tratta, ok? come si differenziano le energie negative allora in primis abbiamo le energie che creiamo dentro di noi ossia i nostri pensieri negativi la nostra attitudine negativa quando magari stiamo attraversando un periodo difficile magari ci ha abbandonato il nostro compagno di vita la nostra compagna di vita un lutto una malattia ecco questo può essere una causa che ci può portare ad abbassare le frequenze ad abbassare le le energie quindi energia negativa è un livello di frequenza un livello vibratorio molto basso quindi noi iniziamo a vibrare a questa frequenza eh, e quindi eh, attiriamo altre energie negative perché a energie negative sì eh, per, per l'effetto della risonanza si attrangono altre energie negative alle volte anche entità negative quindi possiamo causare noi questo oppure possiamo assorbire, come ho detto nel video precedente, le energie negative dalle altre persone che a loro volta possono vibrare a una frequenza bassa per, per gli stessi motivi o per altri motivi, oppure addirittura eh, assorbire delle energie negative dagli ambienti. Però alle volte non è solo questo, alle volte le energie negative arrivano da eh, veri e propri attività, attacchi psichici eh, causati da persone, quindi da persone gelose, invidiose, che parlano male di noi, eh, che, che ci criticano, che ci giudicano, che ci invidiano eh, e questi attacchi se noi siamo persone estremamente sensibili eh, o scoperte energeticamente, quindi non protette, poco protette, in questo caso noi possiamo assorbire questi attacchi, in alcuni casi anche il cosiddetto Malocchio delle persone che ci ammirano addirittura ci invidiano possono attaccarci queste eh, frequenze negative quindi eh, questo va a irrigidire il nostro campo energetico e noi assorbiamo inconsciamente eh, queste basse frequenze che ci fanno stare male che ci eh, cioè noi possiamo non solo avvertire dell'energia negativa ma addirittura possiamo stare molto male emotivamente nei nostri pensieri e addirittura possiamo anche ammalarci nel corpo ok quindi gli attacchi psichici eh, questi sono i minimi ci sono attacchi psichici più specifici e vorrei parlarne in questo video perché non l'ho fatto nel video precedente eh, attacchi psichici possono essere anche vere e proprie fatture maledizioni incantesimi fate Direttamente da una persona contro di noi, addirittura ad alcune persone si rivolgono ai cosiddetti maghi neri eh, per fare queste, questo tipo di eh, azioni contro di noi. E molte persone non credono, credono che si, tratta di, eh, super, si tratti di superstizione, e invece queste azioni fatte contro le persone purtroppo alle volte, molto spesso, eh, danno degli effetti negativi. Quindi le persone iniziano ad avere sfortuna, le persone iniziano a stare veramente male ehm, fisicamente, a, iniziano le cose, iniziano a andare magari male nella propria vita. Ok? Quindi eh, assolutamente le energie negative possono essere dalle più semplici alle più complesse, ma parliamo anche di entità negative. Allora quando una persona ad esempio sta male perché ha una malattia o perché è focalizzata molto nella negatività, nel dolore e nella sofferenza, perché non si piace, perché è un periodo negativo, non riesce ad amarsi, eh, un periodo nero, alle volte poi si possono assorbire anche le cosiddette entità negative. Le entità negative sono dei veri e veri vampiri energetici che si nutrano del nostro dolore della nostra sofferenza del, della nostra eh, si nutrono della nostra energia vitale ok queste noi possiamo assorbire queste entità quando stiamo male quando ci sentiamo male eh, quando siamo molto negativi quando frequentiamo persone circondate da queste entità eh, quando magari invochiamo le, ehm, le ehm, entità che magari siamo convinti di invocare degli esseri di luce magari stiamo invocando altre categorie di esseri quindi quando non sappiamo come praticare la spiritualità e ci imbattiamo nell'occulto eh, perché bisogna anche sapersi connettere con gli angeli e con gli esseri di luce e alle volte invece eh, sbagliamo e facciamo eh, qualcosa di eh, anziché connetterci con i reami angelici più elevati ci connettiamo con il piano astrale dove ci sono i parassiti dove ci sono gli spiriti legati alla terra va bene poi molte persone quindi assorbono questo tipo di entità altre persone invece le hanno nel proprio campo aurico eh, perché praticano la magia nera praticano mh, alcune pratiche che non senza protezione eh, e altre addirittura per fare del male quindi alle volte le persone più sensibili quando entrano in contatto con queste persone stanno male ok quindi non c'è bisogna avere giudizio nel senso che se capita di incontrare persone eh, che hanno delle entità nel proprio campo energetico ripeto le cause possono essere infinite possono averle assorbite a loro volta o possono essere portatori di entità negative, va bene, perché magari praticano eh, cose basse, eh, però eh, non ci vuole giudizio nel senso che noi non, sa non sappiamo di che cosa si tratta e se lo sappiamo anziché andare a giudicare quella persona perché andremo a rispondere male contro male, andiamo invece a proteggerci a proteggere la nostra energia naturalmente laddove entriamo ah, in contatto con persone molto negative con persone oscure è normale che il consiglio degli angeli dell'arcangelo michele e il mio consiglio personale è quello di tagliare le corde fisicamente ed energeticamente per eh, voglio dire per frequentare persone più armoniche più gentili e così via eh, vorrei parlarvi delle preghiere del potere della preghiera il potere della preghiera per trascendere le energie negative per creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità per essere nella nostra energia per liberarci dalla negatività causata da noi stessi e dagli altri e per proteggerci anche da queste entità da queste fatture da questi incantesimi messe nere e così via ok quindi anche dalle cose più oscure in assoluto esiste la, la che è la preghiera allora, io vi, uh, vi metto qui la playlist ok? Uh, in questa playlist, scusate me lo scrivo in questa playlist ci sono tre tipi di preghiere. La prima è la preghiera di protezione psichica giornaliera fatta con l'Arcangelo Michele che aiuta a liberarsi, a proteggersi energeticamente. La seconda è la preghiera di protezione della casa e degli ambienti, che è potentissima per purificare ogni giorno la nostra casa, l'ambiente lavorativo, la macchina eh, e tutti gli ambienti dove noi andiamo a interagire. Eh, quando andiamo a lavorare, quando entriamo in contatto con le altre persone. Il più potente in assoluto, la terza preghiera, è il cosiddetto processo di liberazione con l'Arcangelo Michele. Ecco, con questa preghiera veramente noi allontaniamo tutto, tutto, anche le cose che non riuscite nemmeno a immaginare, che non sapete nemmeno che esistono. È possibile veramente eh, eliminare fatture, incantesimi, maledizioni, messe nere, malocchio, energie negative gelosie, invidia, competizione, rabbia, giudizio questo sia se avete subito queste cose, sia se avete causato queste cose, perché potrebbe darsi che vi siete pentiti di aver praticato la magia nera o magia di un certo tipo nel nuocere le altre persone e volete chiedere aiuto all'Arcangelo Michele per liberarvi perché volete riconnettervi con le frequenze dell'amore. Eh, assolutamente, se queste preghiere se fate con intenzione pura di amore possono liberare anche coloro che... Eh, hanno causato il male agli altri e ora non si sono pentiti e vogliono eh, recuperare, e vogliono riallinearsi all'energia dell'amore. Ok, io spero di essere stata esaustiva. Volevo ricordarvi che mi occupo di fare il coaching con Logosilin, io sono una facilitatrice della guarigione e una coaching energetica che si occupa di aiutare le persone eh, non solo con l'aiuto delle preghiere che già sono un aiuto potentissimo e straordinario ma potresti aver bisogno Essendo tu in un periodo molto eh, negativo, hai, hai bisogno di tirarti su, quindi hai bisogno di cambiare le credenze limitanti, hai bisogno di liberarti da queste emozioni negative, dai pensieri negativi. Ecco, con Logo Sealing è un, veramente un, una, una tecnica potentissima che ti aiuta a recuperare tutta l'energia vitale legata al blocco, alla paura, al sistema di credenze, a tutto ciò che ti sta facendo stare male e ti aiuta a riportare energia vitale nel posto più giusto in te stesse a lasciare andare tutte le energie non tue le cosiddette energie negative non tue e mandarle alla luce di Dio Onnipotente, padre e madre che sa cosa deve fare è una tecnica potente che si avvale del potere della parola è possibile che tu con l'aiuto sia delle preghiere l'integrazione di logo ceiling puoi recuperare la tua forza vitale molto più velocemente per qualsiasi informazione non esitate a contattare io vi saluto spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi like iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere attivate le notifiche con la campanella e riceverete tutti i eh, video che riguardano l'arcangelo michele gli angeli la connessione con gli angeli le letture angeliche eh, tutti i temi spirituali eh, dove alla base c'è sempre l'amore degli angeli e la protezione con l'arcangelo michele io vi Saluto, vi abbraccio e ci sentiamo presto. Ciao ciao!